buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa semplicissima stola che ho deciso di chiamare Stola infinite Infinity wedding perché è, mi è stata richiesta da una di voi che deve partecipare a un matrimonio questo inverno e voleva una stola bella eh, però classica ma al tempo stesso un po semplice ma particolare e ho subito pensato che c'era il filato perfetto per poter realizzare una stola da matrimonio e il filato di cui vi sto parlando è il new cincilla che l'ho utilizzato già per altre tantissime eh, creazioni l'anno scorso e quest'inverno sono usciti dei nuovi colori. Il colore che ho scelto io è otta questo taglio che trovo spettacolare, soprattutto se la stola va indossata in un matrimonio di sera, ma potete optare anche per altri colori, eh, c'è il bianco, c'è il grigio e potete anche optare per i colori sfumati, che ce ne sono veramente di alcuni spettacolari. Per realizzare questa stola che è una taglia S, io ho utilizzato tre di questi gomitoli lavorando con i ferri del numero 5. In come sempre vi lascerò al sito di un con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori e non solo il filato potete anche acquistare questa bellissima spilla a forma di fiore che io ho deciso di appuntare qui sul davanti per dare quel tocco in più al, al, alla stola la stola come dicevo è semplicissima da realizzare perché si tratta di fare un rettangolo in cui io ho montato 37 maglie e lavorare sempre a diritto fino ad arrivare alla larghezza desiderata in questo momento mi sfugge quanto l'ho fatta lunga ma sicuramente ve l'ho già scritto nelle foto e me lo sentirete dire eh, nella, nel video tutorial. Non vorrei sbagliarmi forse 98 cm eh, perché è una stola che comunque la potete indossare sopra un vestito o anche sopra un cappotto però in quel caso vi suggerisco di farla ancora un po' più larga naturalmente io ho utilizzato tre gomitoli del tutto questa è una taglia s per una taglia m 4 gomitoli per una taglia l 5 gomitoli potete anche non montare più maglie perché 37 maglie comunque vedete riuscite anche a piegarla quindi non c'è bisogno di mettere più mai almeno a mio avviso ma dovete farla sicuramente più lunga una volta fatto questo rettangolo si cuce si fa attorno e io ho cucito la parte centrale quindi le due parti più corte le ho cucite insieme su davanti ma invece di fermare il filo io poi l'ho tirato dando vita a questa piegatura Il fatto che posso anche piegare così il mio um, mio questa stola rendendola anche uno, un bellissimo scaldacollo e poi per diciamo la cucitura comunque non si Vede. Ma per coprirla un po' di più, ma vi posso assicurare che non si vede per dargli quel tocco particolare ho messo la spina al fiore e non ho um, tagliato i fili che pendevano dai due. Um, Versanti dai due, dalle due estremità dei lati più corti, perché mi piaceva che scendevo acquisita, sì, dando questo tocco al fiore, ancora tipo una sorta di coccarda. Naturalmente, voi potete anche scegliere di non mettere il fiore, di mettere qualche spilla ancora più particolare o di lasciarla così con me. Io vi suggerisco comunque di metterci qualcosa, soprattutto se sotto indossate un vestito a tinta unita, quindi che non ha sfumature, che non ha altri fiori, in modo tale da appellire ancora di più il vostro vestito detto ciò spero che anche questa semplicissima creazione che vi posso assicurare potete realizzare in meno di 4 ore uh, un po di più se dovete farla un po più grande uh, mi raccomando mandatemi poi le vostre foto sulla mia pagina facebook concentrando con elsa sul gruppo Facebook La Libertà di incentare e Speruzzare e se avete acquistato il filato presso il sito Uncinettando con i Filati o presso la merceria Coleti potete taggarmi su Instagram su Uncinettando con i Filati o anche su eh, dove mi trovate anche come Elza Faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial realizzare la nostra stola Infinity infiniti per matrimoni quindi qualcosa di molto elegante io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati New La. ricorderete che io l'anno scorso l'ho usato già tantissimo questa volta ho optato per un colore nuovo di quest'anno che è questo colore ottaneo vi ricordo che ogni gomitolo vado a leggere è da 100 grammi misura 65 metri ed è 100% microfibra lavorerò con l'uncinetto il numero 5 io qui ho montato maglie ma nella lavorazione che andrò a fare monterò circa 37 cioè monterò scusatemi 37 maglie per avere la il rettangolo perché noi andremo a fare un lungo rettangolo uh, largo largo cioè alto almeno 44 centimetri voi potete farlo anche più alto se volete quindi arrivare a mettere anche tipo 40 maglie se lo volete che arrivi almeno a un 47 48 um, centimetri di altezza come preferite io comunque sono una taglia s quindi non ho bisogno di farlo molto alto eh, Mi va bene come 44 cm centimetri anche perché comunque è voluminoso questo filato uh, E uh, ho montato quindi come vi ho detto lavoro con i ferri dell'11, montando 37 maglie io in questa um, in, in questo video vi faccio vedere soltanto un campione non se dovete aumentare non c'è bisogno che aumentate un numero pari dispari quello che volete perché noi andremo a, fa, a ripetere sempre lo stesso uh, motivo eh, ferro che è un ferro tutto a diritto perché sapete che questo tipo di lavorazione essendo molto pelosa anche se andiamo, andessimo a fare una lavorazione complicata è eh, complicato sia che abbia una trama non si noterebbe quindi preferisco lavorare tutto a diritto eh, quindi semplicemente io una volta montate le mie maglie vado a lavorare tutte le maglie a diritto vi do una piccola indicazione se voi avete una mano molto larga invece di andare a lavorare con l'11 andate a lavorare con i ferri del 10 se invece avete tendete a tirare molto il filo andate a lavorare con un ferro del 12 anche in questo caso non vi preoccupate per le maglie decidete voi quanto lo volete alto più o meno quindi vi conviene fare un piccolo campione dove montare 10 maglie e fare 10 giri in modo da vedere un po la lavorazione come viene e capire quanto andare a lavorare a quante maglie andare a lavorare quindi la lavorazione è semplice si va sempre a lavorare i ferri tutti a diritto fino alla lunghezza desiderate ora Disidata. Dovete pensare che noi stiamo andando a realizzare una, un rettangolo che poi cuciremo sul davanti e quindi ci avvolgerà le, la, la, la schiena, le spalle, le braccia. Quindi io sinceramente avendo un seno, eh, avendo le spalle molto piccole, mi basta arrivare a meno diciamo intorno ai eh, 100 cm, quindi eh, secondo me anche 96 cm vanno bene e quindi vi farò sapere naturalmente quanti gomitoli avrò usato per una taglia m secondo me dovete arrivare almeno a 110 centimetri perché comunque dovete avere la possibilità che non vi stringa dopo e potete comunque muovere le braccia per una taglia xl vi consiglio di arrivare anche a 120 centimetri comunque voi andate a fare la stola quindi questo rettangolo quando arrivate dai 100 ai 100 centimetri bloccatevi mettete dei marcatori senza togliere naturalmente i ferri, ma mettete dei marcatori sul davanti per vedere come vi va se vi sentite che stringe oppure meno marcatori davanti nel senso chiudete la stola per mettere i marcatori questo è per capire quanto dovete farla larga con la il vostro rettangolo. Quindi ripeto, la lavorazione è semplicissima, andiamo a fare tutti i ferri sempre a diritto Vi ripeto che io monterò 37 maglie e che lavorerò con i ferri del numero 11 bene ci rivediamo alla fine vi farò sapere quindi quanto è venuta la quanti gomitoli ho, ho lavorato quindi eh, e poi vi farò sapere anche ma penso che a inizio video poi l'avrò già detto quanto mi è venuta lunga questo rettangolo e alta io te dal campione che ho fatto mettendo 37 maglie dovrebbe l'alta 44 cm ed è perfetto quindi detto ciò ci vediamo alla fine della lavorazione allora io ho terminato di fare il mio lungo rettangolo l'ho fatto lungo circa 103 cm utilizzando tre gomitoli e adesso lo devo andare a chiudere e per andare a chiudere io vado a far combaciare i due rettangoli e li cucirò in mezzo andando poi a tirare vi farò vedere dopo aver passato il filo in modo da creare Qui una sorta di malloppone, <ride> chiamiamolo così, in modo tale che la stola venga un po' qui arricciata, e normale qui e di lato. Ripeto, io l'ho fatta 102 cm, ma vi ricordo che io sopra le spalle molto piccole, quindi non ho bisogno di farla bella grande. Per una taglia S, secondo me, dovete andare comunque a fare qualche giro in più rispetto a me, quindi vi conviene prendere 4 gomitoli, non 3. Per una taglia M utilizzate tutti e quattro i gomitoli, per una taglia L utilizzate 5 gomitoli allora io ho cucito la, um, facendo passare il filo lo stesso filo con cui ho lavorato quindi questo come potete vedere per unire le due parti e poi quando sono andata alla fine ho tirato il filo con cui sono passata per unire le due parti creando questa bozza qui e quindi queste crepature qui di lato una cosa che mi sono dimenticata di dirvi ma comunque all'inizio del video sicuramente ve lo dirò è che la, uh, il rettangolo mi è venuto alto 44 cm e lungo eh, circa eh, 97 cm adesso io qui eh, quando lo indosserete vedete che la parte qui si piegherà in questa maniera in modo da creare questo secondo collo mh, mh, una sorta di colletto quindi una, una stola infiniti con, con il colletto se così vogliamo chiamarlo in più io per dargli un tocco particolare non lasciarla così semplice ho preso alla merceria ma trovate il link anche sul sito per poterla acquistare questa bella Spilla: ci sono tre colori, il nero, il blu che assomiglia molto a questo blu e il grigio. Io ho scelto il nero per rendere ancora più sofisticata questa stola infiniti da matrimonio e ho lasciato pendenti fili, eh, sia dell'inizio che della fine della mia lavorazione, in modo da sembrare che scendano giù dal fiore. Quindi, una volta cucito, il um, cucita al mio rettangolo e messo questa spilla ma voi potete scegliere anche qualcosa di più brillantinato a seconda dell'occasione la stola è finita